Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros. Ultimo. <coughs> Ultimamente par parlando più veloce rimango senza fiato. Nell'ultima puntata stavamo per sconfiggere Metalik, però abbiamo cambiato idea, perché no poi la copertina era ricoperta di personaggi. come sempre la nostra formazione solita e il personaggio casuale e io che mi giro i pollici che non so che fare perchè questo vi ricordo che questo è il dungeon più lungo e più noioso che ci sia e gli è durato 5 parti questa è la uh, terza non so quanto possano essere intrattenenti queste cinque parti vi consiglio di guardare solo la prima e la quinta che tanto il resto sono solo personaggi e spiriti mentre la quinta sono... non ve lo dico però se, se, se siete sadici e vi piace vedere quanto sono stupido um, potete continuare a vedere questo video perché ci saranno molti molti quiz sbagliati in questo video <ride> mi ho intercettato un, un attacco Meta Knight ce l'ha con le banane. Ecco, tieni Vittoria. Meta Knight si unisce alla lotta. Wow. E abbiamo finito. No, no, non è, no, non è vero. Non abbiamo finito il personaggio di Kirby. Ecco Link. The Legend of Zelda. Proprio il primo, quello del Ness. ovviamente Ganondorf, un po' perché è il peggior nemico Link, un po' perché. non no, è il singhiozzo, un, un po' perché. è un leggendario Non so perché nessun personaggio ha lo spirito proprio del personaggio, tipo qui Link, ma Mario, mica c'ha lo spirito Mario, senza fare spoiler. Eh, mentre Link invece ce l'ha però di un gioco diverso da, da quello in cui appare, pure Gandalf e anche Zelda. Tipo Link è di Breath of the Wild Non so se l'ho detto bene eh, In questo gioco ma, è, ma lo spirito è del primo Link uh, Gandorf mi sa so che è di uno stile eh, Inventato cioè, Perché in Breath of the Wild Non appare è, è, è, E so, è, è il suo spirito L'abbiamo visto prima è di Twilight Princess Ovviamente s ho vinto soltanto perché adoro i personaggi con per il controattacco. Uh, ah vabbè questo è facile lucky tu cioè sicuro perché l'altro scopriamo dopo perché non lo è non lo è ho fatto la scelta giusta cioè perché lucky tutti gli altri potrebbe essere ah vabbè ganandorf è stato la mia um, ganandorf è stato declassato a terza non è, terza, è stato spostato la terza riga ecco è stato spo, spostata la terza in, in riga perché uh, per ora le righe hanno meno personaggi de, del della mappa finale cioè, non, non so come si come dirlo il, il posto in cui stanno tutti i personaggi lì di solito Gandalf sta alla seconda riga Mentre qui sta nella terza, non perché ci sono più personaggi rispetto al normale, ma perché le, le righe hanno meno personaggi. Ecco. L'ho detto, finalmente. Tre ore per spiegare una cosa una cosa così facile. Ok, non l'avrei mai immaginato quel. Ehm, lo smash finale di Meta Knight fosse, fosse così figo ovviamente era giusto e l'altro era e l'altro era PG PG con l'accento la di PG un PG um, PG PG è apparso solo in New Super no, eh, già sbagliato <ride> è apparso solo in Super Mario Bros 2 in cui Bowser non appariva neanche e in Mario e Luigi Partners in Time che Um, in cui non è un uh, cattivo non è un cattivo uh, sgherro di Bowser ma è semplicemente un nemico che appare in una in, una, in uno stage basta non, non, non fa nulla è semplicemente un nemico che attacca così senza personalità e poi uh, è, non è uno sgherro di nessuno, è semplicemente fauna del, del posto. fa fauna cattiva però fauna del posto Non so perché c'è Fitch, avrebbe avuto senso Falco <ride> o qualcun altro. No, no, niente non dire, Allora, <susurra> tanto... perché non c'è niente altro da <susurra> dire. Ok, basta. Non ne ho più bisogno. Tranquillo Luigi, non, non puoi andare da nessuna parte. Oh no! Cioè, oh o no, no, no, non ha senso, cioè non è la parte più difficile, roba del genere. Uh, L'esercito è sul spazio, vabbè. Mi sembra ovvio. No, non è lui. Non è lui. Chi ha fatto parte dell'esercito? Cioè, no, chi, chi è il capo? Vero? Perché quella è la risposta, è il capo che tabù tabù tabù perché io lo leggevo da tu da piccolo io seriamente lo leggevo da tu boh, vabbè uh, l'altra risposta era Rob però cioè nel senso non Rob proprio Rob uh, Rob nella forma di quel tizio cattivo Sapete la storia? Che tipo Rob era il cattivo ma poi, poi è diventato tabù perché Rob non si sa, non parlano in quella storia, però vabbè. Di sicuro è una storia migliore di questa, per... che qui è semplicemente... Cazzi in finale, cazzo in di falso finale e quindi di in intermezzo e poi la, tra poco finiremo il gioco e quindi cazzo in finale vera. Cazzo in iniziale la prima Vittoria. alleluia! Tabù leggenda, però solo due slot, quindi non ci interessa. Scream E qui, e qui c'è il boss però non lo faremo ora No Madonna mia quanto da mi dà fastidio questa cosa qui che ti manda a spirale Ci mette tre anni Un attimo sbaglio E ritorno lì Ecco Ritorno lì ci mette tre anni E poi devo. non devo sconfiggere il boss Devo tornare indietro Il profeta Serie bayonetta Cioè in effetti si poteva capire uh, chi, chi fosse da, dal, simbolo, se, dal simbolo Dal simbolo Dalla scritta serie Smash Bros Perché quello quel, il, il suo spazio è di Smash Bros Brawl Se non lo sai Sei stupido Oppure non segui non segui la serie uh, Smash Bros e poi però c'è l'imbarazzo della scelta tra Rob e, e Tabù wow non riesco ad attaccarlo quando ha 0,4 ps alleluia Forse perché è Pichu, forse perché ho usato Pichu, non dovevo usarlo, devo eliminarlo dall'esistenza. Dall Taglietto. Dark Matter, serie Kirby, oh il subspazio ha senso con Kirby, quindi sì. <ride> Kirby fa le avventure spaziali, quindi, uh, un alieno. che poi uh, quindi Kirby è un alieno cioè almeno sull'anime si capisce così Kirby è un alieno non solo per quelli della terra cioè per noi ma, neanche, ma anche uh, per quelli di Dreamland o, o di Pokestar. perché dicono che è un guerriero interdimensionale ma non so se è vero anche nei videogiochi, non so se l'anime è canon con chi ho sconfitto baionetta? non me lo ricordo Mago Incubo non c'entra niente, no, non so perché c'è Dark Matter è apparso nella serie Kirby's Dreamland non in Kirby's Adventure Master Colosso, ah pure lui è di Girls in effetti avrebbe senso avrebbe senso scegliere lui nel quiz però io di smash bros le so di queste e anche ci ho giocato a smash bros brawl pronti via <susurra> Non c'è voluto molto. <ride> Master Colosso non me lo ricordo però. Cioè, fa parte del uh, subspazio e robe del genere. Beh. Ah, ma voglio vedere il nome di Robby in quella forma, perché non me lo ricordo. Di sicuro non è Medusa. No Gravità alta taglia Questo dà fastidio Vittoria! Ok vabbè Non, non ci ha dato molto fastidio Ok, ministro ancestrale, ecco per, ecco come si chiama. <sussurra> io preferisco questa, il tema di smash bros brawl a quello di smash bros ultimi sinceramente è troppo bello e coi troppi ricordi il mio primo smash bros è uh, smash bros brawl ed è il gioco che ho giocato l'ultima volta uh, che uh, l'ultima volta che ho giocato smash prima di smash bros ultimi cioè, mi sa che è proprio l'ultimo gioco che ho giocato prima di Smash per la scuola ministro ancestrale conoscete um, signor Pelo cioè, eh, sì, il suo canale si chiama S.R.Pelo che vabbè è l'abbreviazione di Signor um, Lui ha fatto dei video in cui ci sono tipo tre versioni di lui Ha fatto un video, uno solo In cui ci, ci, cioè, uh, ci sono tre versioni di lui Una alta, una media e una bassa e, e cantano il tema di Smash Bros. Ultimate e, sarebbe carino che se, se tipo fa, facesse di smash bros brawl che veramente ha dato pure i materiali per farne altro qualcuno dovrebbe fare quel, quello di smash bros um, brawl che è un bel tema devo vedere se qualcuno l'ha già fatto Mi sta scrocchiando le dita. <ride> Perché non ho tagliato queste parti? Vabbè, um, ora stiamo andando a quell'albero che abbiamo scoperto prima. Solo che non ci siamo andati, poi in cui c'è la domanda uh, che personaggi può aspirare Kirby. E, e, e, e nella prossima parte daremo... Scusate, Burf. ecco, lei la risposta a questa domanda. Se magari trovassimo l'albero, ecco qua. Mi ricordo, uh è vero, c'è un albero. Dov'è che porta? Dove, port Dove Cosa è che lo porta? Ah, ci sono già. Ah, no, non è vero, non è quello. <ride> di che, ci siamo che, perfetto. Quali di questi spiriti può essere eh, rischiata da Kirby? Non lo sappiamo, lo sapremo soltanto nella prossima puntata. Eeeh, ecco.